Ciao ragazze, come state? Spero bene Allora, nuovo video che crescio anche oggi Oggi sarà più lungo del solito perché Come potete ben vedere ho fatto un sacco di cose in casa, facendo cose varie E quindi nulla, eh, mi vedete meno attiva su YouTube Ma almeno ho commentato ad alcune di voi e eh già questo video, aspetta un secondo che non stoppo questa volta, non faccio tagli né niente, però mi muoverò a destra, manca un fantasma, vabbè. Aspetta, un attimo perché sono un po' stretta, cerco di mettere più comoda possibile. Un attimo, ok, un attimo solo. Tanto mi soffia il naso e rieccomi. Allora, dunque, ehm, io soffiato il naso. Vabbè, non mi importa, però ve l'ho detto. Allora, innanzitutto, ho già fatto un sacco di faccende di casa. E nel frattempo, mi ho fatto anche le sopracciglia perché così non potevo stare. E nulla. Dunque, cosa vi racconto di bello? Ho anche pulito un po' la camera mia perché così non potevo stare. E, vabbè, poi mi ho fatto il letto eh, ho rimesso un po' a posto il bagno non di tanto però una messa a posto gliel'ho data e, e poi ovviamente ho lavato i piatti ho spazzato per terra insomma so facende, le solite facende le stesse cose che faccio quando registro i video con voi anzi insieme a voi Ehm non ho lavato più di tanto a terra, ho lavato solo un po'. Ho passato un attimo: una, un, un, come si può dire, ho passato un po' lo straccio da una parte per terra in cucina, il resto niente, non ho fatto nulla di chissà che. Il resto si può dire che ho lasciato a sé ma non più di tanto perché io non ce la faccio vedere tutto in disordine adesso ho preso la mania di ogni cosa che la, la vedo in disordine o che la metto in disordine la devo rimettere subito a posto mia madre dice ma sì, dai può aspettare no quasi quasi ogni cosa che lei mette in disordine o che la metto io addirittura in disordine di tanto in tanto si può dire perché vabbè anche io ho i miei, ho i miei vizi di lasciare tutto in disordine ma quando ho l'iniziativa ho l'iniziativa metto tutto a posto e eh si sì, ragazze così e niente nel frattempo guardavo un po' di televisione e mi trascuravo un po' mi trascuravo, si sì, trascuravo no, trastullavo stavo dicendo, di trastullavo a guardare un po' di tv e non sono uscita appunto tutta la giornata come vi ho appena detto di casa perché stavo facendo un po' di pulizie eh, domestiche in casa quindi ecco perché e niente. Nel frattempo eh, è uscita, ma non, non proprio una sua so, uscita, eh, ah, ho anche delle, una busta di prodotti belle e buona da farvi vedere gli altri cosmetici che ho terminato, non è make-up ma è roba beauty e non beauty, ho terminato i viral, ho terminato anche non solo eh, altri bagno schiuma e eh, anche una maschera ho, ho terminato sì. quindi la devo rimettere qua dentro poi appena sarà ve la faccio vedere e niente e questo era tutto eh, poi cos'altro dirvi ah sì. Eh, se vedete così bello pulito eh, la, la miniatura del video però, così fluido così limpido via di, scorrendo quando aprirete questo video è perché io ho avuto la decenza, ovvero la brillante idea, vabbè sarà cosa scontata e logica, ma non vedevo più l'ora di pulire il mio, il mio telefono così ho pulito anche la, il focus del, della telecamera, dato da, vabbè, anche il, gli occhiali, tutto ho pulito, perché se non mi metto io a pulire non sono contenta. E così ho pulito anche la, tele, la telecamera, il telefono, ho pulito lo specchio, ho pulito i miei occhiali, tutto, tutta la mattina pulendo. Adesso ho lasciato mia nonna pulire perché eh, lei se non pulisce anche lei non è contenta, voleva il suo turno e io lo sto dando. Insomma, come si suol dire, ci suddividiamo i turni di chi fa prima pulire. Vabbè, no, parte gli scherzi. Pulisco sia io che lei, però quando lei si vede troppo annoiata. Per, me, per modo di dire che le piace pulire in casa sua non vedo perché non devo dare spazio anche io a lei siccome anche in casa sua come anche casa mia mi piace farla pulire anche lei mi piace è sbagliato dire così però sto le faccio pulire anche lei comunque nulla volevo eh, dirvi innanzitutto ho terminato da un bel po' di tempo un'altra un crema della Nivea, come potete ben vedere questa è Nivea e il pack in plastica non, non ce l'ho perché l'ho buttato ma pare che l'ho già recensito in un altro video questa è molto buona Era poi un'altra che sto utilizzando al momento non so neanche di, quanti, di che prezzo sia ah sì, 18 euro 18 euro, ripeto e sono realmente 18 euro eccolo qua 18 euro di prodotto, ovvero Vishy, col, um, col pecca azzurro e tappo in plastica bianco. E E no, ma che Dio, che ti sto dicendo? Acqua termale ricca, crema reidratante, perché io ho la pelle molto secca, se non si sa. Acido all'acido ialuronico, addirittura, zucchero vegetale, vabbè, sti cavoli, lo sappiamo. Re, re, crema reidratante ricca acqualia acqua ho capito termale nuova formula adatta alla pelle sensibile ipoallergenico acqua vulcanica di Vici, vabbè, ho capito ok e questo è quanto e, e questo è il suo pecca la sua confezione che era posta qua dentro la crema qua, come potete ben vedere e ce n'è 47 grammi per 50 ml di prodotto vedete qui non so dove vi è scritto qui 50 ml di prodotto non si vedrà mai ma fidatevi mentre di questa 4,99 vedete il prezzo qua 4,99 qui ok per pelli secche e sensibili questo ce n'era 50 ml di prodotto Sì, ecco qua con ecco qua. con un po' di 12 mesi si sì. e anche questa la confezione era così niente ragazzi questo era tutto io adesso vado in sala perché ancora non so cosa devo fare, non ho idea proprio, cioè, l'idea ce l'ho però, vabbè, ah, ho lavato tutti i pennelli che stavo utilizzando da giorni, anche senza toccarmi su YouTube, questi sono tutti i miei pennelli puliti, non so se si può vedere qualcosa però, sono tutti i miei bei pennelli puliti, ancora stanno asciugando però vabbè, li faccio asciugare, non li utilizzo, cioè mi truccherà con le mani, anche se non è tanto igienico. Però il resto è già fatto, vedete? Stanno tutti belli asciugando. Non so cosa si possa vedere. Ecco qua, stanno belli asciugando. Ora li metto qui su, ops, scusate, ma devo metterli a posto. E nulla, io li lascio così al alle... All'aria asciugare, non li metto sulla, mh, sul davanzale della finestra perché paura che mi cadano giù. E se qualcuno passa per caso di ca sotto casa mia, capace che se li metto in tasca, eh, ciao, buonanotte, sono fritta, sono fottuta. Come vuol dire, non mi va proprio di farmi. Prendere un pennello, perché il pennello costa anche tanto Se vado a prenderlo o in farmacia o su siti internet E io ve l'ho detto mi, mi, giorni fa o anche mesi fa Che io online non acquisto più per, per, per un valido motivo che Non sto qua a rivedervi No, non sono arrabbiata ragazzi, per niente Però si sì, dà il caso che Allora, uno sephora non a tutti fa sconti uno sefra non ha tutto da campioncini a tutti quante o a tutti quanti e dipende dove vai da sefra non voglio fare brutta pubblicità, brutta pubblicità a sefra però dai ragazzi non si può così non esiste proprio e nulla poi un pennello che ho preso dai cinesi che non è fisicamente ma o fisicamente ho fisicamente l'ho preso non mi dico no l'ho preso online ed è questo qua, che non mi ricordo neanche il nome, boh vabbè, questo, che ha un lo strano, vedete, no, non si vede, oh sì, forse sì, aspettate che spengo questo, sì, adesso si sì, dovrebbe vedere, ok, questo qua che c'è le sette belle morbidose, l'ho preso dai cinesi, su, Aliexpress, su Aliexpress l'ho preso Ed è stra Poi ce ne altre, io non sto qua a farvi vedere Però ce ne tantissimi E niente Allora, innanzitutto Vi faccio vedere in questo lungo video Che finisco Tutte le mie palette che ho Allora, io ho queste Tanto che sono qua A farvi il video Queste qua, della Sherwell Deluxe Collection, questa e sarebbe questa qua poi c'è questa qui questa soapix questa poi ne ho un'altra che questa non so vabbè debora vabbè questa di debora regala omaggiata da una mia amica che ho conosciuto sempre qua su internet ed è bellissima però non so come aprirla perché ah ecco qua si è aperta qua ci sono gli applicatori sì, va bene se ne è andata anche la velina e eh, questo aspetta un attimo prendo la velina facciamo tutto in diretta guarda ok Olè. se sentite scricchiolare è la mia sedia che è una schifezza pazzesca ma vabbè dettagli allora questo è la paletta che vi stavo facendo vedere, questi sono eh, due ombretti più, eh, non so se sia una cipria, o oh, sì, una cipria questa dovrebbe essere, una rosa cipria, una cipria rosa, vabbè, Scusate, di, eh, scusatemi il gioco di parole, ma è così. E niente, questa è una palette. Due ombretti, una cipria, un illuminante due applicatori. sì, due ombretti appunto, una cipria, un illuminante Che due ombretti Io non ne vedo Si sì, due ombretti ne ho visto E poi cos'altro c'è qua Aspettate Ah ecco E eh, ma no Uno non è un ombretto Uno è un ombretto Si sì, e l'altro Un illuminante E un blush Ah allora è vero, Avete hanno ragione Quelli a scrivere così dietro Vedete qua, Ci sono scritti Aspettate vi la palette, Vedete qua Ci sono scritti così Due ombretti, ok, qua. Due, allora una ci piace, ok. Non avevo capito io. Forse sono un po' rinco, rinco, vabbè, sono un po' rimbambito, ma ci sta. Perché sto prendendo dei, degli antibiotici per il dente, per i denti, quindi ho un mal di denti, quindi per forza di cose che sono un po' rimba, ma non ci fate caso. Sto anche prendendo dei fermenti lattici, perché se no non avrei forze a questo ragazzo già ve lo dico allora una cipria vi stavo dicendo un illuminante poi due applicatori vedete ecco qua c'è scritto quindi è vero quello che c'è scritto qua dentro ed è vero anche che ci sono due ombretti più una cipria si sì, ecco qua vedete già. va bene allora a parte questo che vi sto dicendo Mamma mia, perché non mi riesce di mettere le cose bene? Ok, poi poi poi, poi, poi, poi. un'altra palette iconic vedete della Make Up Revolution. Il back specchia un po', però vabbè, niente L illuminante e terra. Bronzer oh, un'altra palette della Pupa Vamp. ecco qui. Poi qui un'altra palette, è una della Una Beauty, faccio vedere quelle, prima quella Obsession, quella qui, questa è la più vecchiotta che ho, me l'aveva mangiata una mia cara amica, sempre qua conoscita su internet, non vi dico chi però, se lei vedrà questo video che ne dubito ma, ma mai viene mai. E poi questa qua di Uda Beauty Smoking High, smoking high eh, Obsession, ecco qua, Uda Beauty. Poi correggetemi se sbaglio, ma penso che si dica così. Io sono italo ma come se fossi una zucca marina. <laughs> per esempio, una parte scherzi. Ragazzi, sono un po' arrugginita con l'inglese. Non, non mi... denciate, grazie. <laughs> e vabbè poi cos'altro c'è? ah qua c'è un computer della duras che vabbè eccolo qua che non l'ho ancora utilizzato non so cosa aspetto Ce ne ho detto? no ok qui c'è quest'altra palette che vi ho fatto vedere ieri mi sta scappando uno starnutto ma vabbè lasciamo perdere questo è opulence di zoe <ride> Qui. Stavo legando perché vi ho detto che mi è scappato Mi stava scappando un sternuto quando che L'ho trattenuto Me lo male. <ride> Comunque Opules di Gioeva, vedete? Sì Intanto qua Mi si sta scaricando anche la batteria Opules di Gioeva, Un e... Un attimo solo Naked, tra poco metto la batteria a carico, altrimenti ciao. Naked, vedete? Sì. Ehm... Tendete un secondo. Allora, eccomi qui ragazze, non ho potuto fare altrimenti, ho dovuto mettere per forza il telefono a carico, tra l'altro manco, mi vedete bene. Quindi devo per forza mettervi... Ok, così sì, mi vedete bene allora vi sta facendo vedere questa palette della naked da quanti colori? 12 colori credo che siano, sì, senz'altro vedete? Ok, poi Zoeva, tanto non ci vedi tanto sono sempre gli stessi, che lo sapete, ecco, palette e quest'altra qui. Questa quest'altra qua che forse voi non l'avete ancora visto sul mio canale youtube di ehm, cos'è questa? forever flowers allora... dove si apre? da qui la tengo sempre con la sua custodia per paura che si possano rompere ok mamma mia quanto è bella sta paletta, la amo. solo che non ho ancora avuto modo di provarla vedete? O forse l'ho provata e non mi ricordo. È nuova, nuova, nuova. Vedete? È bellissima. Si fa se qualcuno l'ho usata, ma non mi ricordo. Comunque, non, non fa nulla. Vedete che bei colori sgargianti? Bellissimi, adoro. Uno più bello dell'altro. Dove ho messo questo? Barbelina. Si, sì, mi sta anche cadendo molto bene e questo è il suo packaging in latta flawless no flawless flawless basta basta di makeup up evolution ecco qua vedete si può fare anche smr con questa volendo poi ce n'è un'altra flawless 4 questa volta sì che ha dei bellissimi colori, ce l'ha qua. Il suo aspettategni, ecco qua. Vedete? sta stavo sporcando, molto bene. Poi cosa c'è qui? Pre tirare, o come si dice? Non lo so, comunque questo ecco qua con tutti i suoi bei colori meravigliosi vedete che bella bellissimo e poi infine c'è un sacco di mascara che ancora devo provare c'è questo mascara qui della make up revolution che ancora non ho avuto modo di provare che prima o poi proverò vedete Adesso metto a posto queste, e niente. E qui, altrimenti non mi ci entrano e non entrano davvero, non so come fare. Non fagli entrare. Mamma mia che disordine che ci ha fatto fare. È una cosa impressionante. una cosa veramente impressionante. No, no. So, che modo di entrare per forse due cose. si sì, mi sta pagando tutto qui. Ok. Finito? si sì, finito direi. Ho finito di fare un bordello, scusate. Allora, come profumo per la casa, vi stavo dicendo da quando ho pulito stamattina ancora. Anzi, ancora no, ho dato perché non, ho, non, non è che non l'ho dato, l'ho dato un bel profumo come i tesori di orienti. Ham, poi si chiama spray aromatico per ambienti argan e fiori di arancio. Questo qua, vedete, ragazze. Questo, non so se si legge qualcosa, però vicino metti a fuoco metti a fuoco vabbè comunque questo e 250 ml di prodotto vedete ecco qua questo è lo spray erogatore e niente questo è quanto quindi ragazzi tutto sommato ehm, nulla mio come si dice, pulito quasi tutta la casa, adesso sarà di nuovo da ripulire, ma credo che se la sta pulendo mia nonna, pulendo per modo di dire, perché poi ogni volta qua c'è sempre da ripulire, ma più si pulisce meglio è, perché è vero, la casa va vissuta, però dove c'è pulito si sta meglio, diciamoci la verità, lo diceva anche Barbara, dal canale Barbara M., Channel, sì, Barbara M. Channel, scusa se non mi ricordavo bene il tuo nome, ma stavo facendo un po' di confusione con un'altra youtuber che non è Barbara, ma è un'altra, vabbè, non è importanza, stavo dicendo, non Barbara, ma è P. No, tu sei Barbara M. Channel, sì, non mi ricordavo, comunque, eh, scusatemi, ma ogni tanto io ho... Mh, come un una specie di blackout come si dire di non so si dice così che non mi riesci a ricordarmi bene le cose ma non importa forse può succedere a tutti credo almeno spero di non essere l'unica a avere un blackout che non mi, di, mi impedisce ogni tanto di, di ricordarmi le cose comunque vabbè no, niente dettagli sono queste e niente quindi ragazze voi cosa ne dite a parte il cane che fai cioè, e eh, nulla ah ti ho tolto da questo bastone del selfie perché stavate per cadere e non era il caso di farvi cadere quindi vi, se, vi ho messi soprappoggiati sopra una scatola di tisane quindi sperando che non si Catapulti per terra il telefono, perché siete appoggiati al mobile della tele, del televisore, tra l'altro, oltre, al, no, oltre alla scatola delle tisane Quindi, vabbè, e niente. Quindi, questo volevo dire questo. Qua, che questo è il basso del selfie, come la appoggiato appoggiate voi se davvero? E niente, ah, se mi chiedete, ma tu cosa registri quando non te la senti proprio di voler registrare con una buona qualità video quando te la senti di voler registrare con una buona qualità video se non registri proprio con il telefono allora, attimo, <ride> è un po' complicata la situa registro con questa qua, la vedete questa cos'è? una fotocamera della Canon se riesco a farvelo vedere bene, vedete? Questa è la mia Canon, voi direte, cosa aspetta a, a registrare con quella? Io registro quando riesco perché di solito faccio prima a registrare col telefonino, che il telefonino mi permette di registrare qualsiasi cosa voglio io. Tanto oggi siamo tutti armati il telefono, quindi perché non registrare col telefono direttamente? Eh ragazzi, è meglio, e nulla. Quindi così è questo quanto. Yeah. E poi ragazze, eh, infine volevo fare un video tag. Non so se c'è tag o se è un altro video tag. Che volevo fare Vabbè. Sto un po' facendo il gioco di parole come sempre. Però ho visto giocare un video. Non so se sono delle Martinos o se sono. <coughs> Aspettate. <coughs> sono delle martinos o di altre ragazze che seguo su youtube questo video delle palette tutte le mie palette oppure vi mostro le mie palette adesso non ho la più, la, più, la benché minima idea però l'ho visto in questo video ho detto ma è un tag che cos'è perché non ho capito poi l'ho visto anche dal van Gogh in arte van Gogh che si chiama vanessa Oppure anche dalla. no, aspetta. Può essere da Veronica, ovvero la bambina mai cresciuta. Non lo so. Metto le mani avanti perché non ne ho idea. Beh. Stanno facendo confusione, non so. Però penso di sì che ho visto questo tag da, da tutti quanti. Addirittura da Elisa Maystyle. Sì, Elisa Maystyle. Ehm. Michela Di Maio eh, Simon Love che sarebbe Simona non è ho idea, boh, comunque. ah sto seguendo con tanto affetto e eh, stima anche il canale di Kimono Blu che sarebbe la Gattaluna ciao la Gattaluna bacio abbraccio anche lei sta seguendo la Gattaluna e eh, mi sta tanto simpatica è troppo carina quella donna troppo brava ciao Cataluna. ti seguo sempre e ti stimo con tanto affetto e nulla penso che lei sia veneta perché ha un modo di dire di fare che mi sembra veneta lei non ne ho idea ma penso di sì comunque eh, nulla questo era tutto intanto d'altra parte vedete questo vestito che ancora lo devo provare Anzi, l'ho provato e mi va bene io pensavo che qua i torace sono, sono un po', tipo in carne, ma in carne lo sono, che non mi andasse più bene, che mi stesse stretto. E invece no, vedete come ho questo vestito, adesso ve lo faccio vedere, perché come sono di fianchi, ve lo voglio dire innanzitutto, come sono di fianchi sono di spalle, così era la mia trisnonna, ovvero, trisnonna sarebbe la mamma di mia nonna, Era così come sono io, era lei, mia nonna mia bisnonna, quindi ecco qua, o trisnonna. non so come si dice, comunque ci siamo capiti, allora, questo è il vestito in questione, vedete, ecco qua, ha le tasche, ha le maniche belle, ecco qua, belle lunghe, non so dove si possa arrivare perché non mi ricordo, comunque questo è il vestito e aspettate, vedete. bello sì mi piace da morire e l'ho provato e pare che non mi stia stretto per niente anzi è bello aderente diciamo dai e nulla io intanto mi sto rilassando un po' qua con voi a chi creare ah oltre ad aver finito un, un paio di, eh, di queste che non ne ho quasi più me ne ho preso un altro questo lo vedrete, lo vedrete sicuramente nel video dei prodotti finiti beauty perché mi è piaciuto un botto e ne ho un altro qua ovviamente poi lo vedrete anche questo sicuramente quando registrerò il video um, dei prodotti beauty ok vedete Mi ci sto trovando veramente molto bene con questo ecco l'avete visto e niente poi invece per struccarmi ci... le, bra... le mani quando sto facendo di swatch per Instagram o anche per igienizzare le mani o la postazione trucco Utilizzo questa qua, questa, questa qua è della 72 pezzi, baby salviette idrofil, queste qua costavano 1,78, euro vedete 72 pezzi dove si c'è scritto 72 pezzi cioè. e niente io li utilizzo lì per riserva le tengo non si mai che mi finiscono le peline c'ho cioè questi ma questo a prescindere L'utilizzo <coughs> per togliere i swatch più, più come dire allora ragazzi tra poco stacco perché vorrei fare altri video ma non so ancora quali lo vogliamo decidere e vi stavo dicendo cosa ho perso il filo del discorso vabbè. non importa allora vi dicevo che questo vestito mi sta se, le, leggermente aderente elastico però uh, almeno non mi stringe non mi, non mi opprime qua nel petto o anche nel seno, quindi è top mi piace e mi va più che bene quindi volevo darlo, per, mh, volevo darlo in beneficenza per quelli che danno tutte le cose che non gli servono più agli altri per esempio se uno deve dare roba che non, declattra roba che non serve più, che non usa più o che non gli va più bene io appunto stavo facendo decluttering però alla fine ho detto il decluttering lo faccio senza registrare ma però do, roba che ormai non va più l'ho misurato questo per l'ennesima volta Appunto, e quindi mi va bene. Quindi non lo, non lo come dire, non lo non viene mente il termine specifico. Eh, non lo do. Non lo, lo declatterò, non lo do via e non lo regalo neanche. Anche perché mi va bene, quindi, troppo mi piace. E poi è un bel colore, molto bello. Eccolo, è un, un simile marinaio. Quindi, troppo mi piace. Ma allora, perché io sono un po' una marinaietta per certi versi? Perché? Per il semplice motivo che eh, a volte le promesse le mantengo, ma non sempre quindi, un po' mi rispecchia questo vestito, <ride> a parte scherzi, è vero che a volte lo sono, non è sempre che riesco a rispettare quello che voglio io o a voler rispettare certe, certe questioni, in generale, io parlo nelle cose della vita di ognuno di noi. In generale, quando prendo un appuntamento, per esempio, se non posso, non ce la faccio, non ho voglia, o non me la sento perché sa quale tale motivo, quale particolare motivo, tale eccetera, tale vabbè, qual quale particolare motivo, annullo oppure dico, ah oggi non posso, oppure oggi sai cos'è, che vuol dire là, Do sempre una scusa, non è sempre così ragazze, non ve la pigliate a male, ma non è sempre così, dipende l'appuntamento che ho, dipende da quello che, ho da, fare, quel che ho da fare, non ho quello che ho da fare, non, non mi presento pure, non faccio quello che c'è davvero da fare, e niente, questo era tutto. Nulla ragazzi, il video termina qui perché dura è durato anche troppo per i miei gusti. Non so, ma così riesco a editarlo, a editarlo, ma proverò. Non metto solo musica perché tanto, vabbè, non importa. Però almeno mh, lo metto in modo che si possa sentire bene. Un bacio, mettete like se il video vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao, utso, seguitemi su YouTube, Melania trattino basso, sotto. Instagram, ciao e anche su TikTok come Melania Beauty, no Melania Makeup Beauty, vabbè comunque vi metterò tutti i link giù nell'info box ciao